Ciao a tutti da Katia, bentornati. Allora oggi vi presento il mio nuovo progetto. Questo progetto diciamo che è uno schema che gira già da tanto tempo su Pinterest, e quindi oggi mi sono decisa anch'io a, a fare qualcosa con questo punto. È un punto molto semplice da realizzare e, e anche molto veloce. Allora io, questo progetto l'ho realizzato con questo filato della Mistrico canna da Zucchero Lux. Questo è un gomitolo da 50 grammi ed è circa 145 metri. È composto, la sua, diciamo è composto da 97% di viscosa di canna da zucchero e 3% poliestere, e metallizzato. Ehm, consiglia l'etichetta consiglia l'uncinetto da 3,5 mm o 4 Io ho lavorato il mio progetto con l'uncinetto del numero 3 è un filato molto morbido al tatto è lucido e morbido come la seta è veramente addosso è veramente come la seta è bellissimo questo filato diciamo che è anche impreziosito da un filo sottile di lame in tinta quindi è, è quasi impercettibile al tatto gli dà un tocco elegante e raffinato che io trovo veramente molto molto bello allora per quanto riguarda la lavorazione del nostro progetto dobbiamo prendere la circonferenza del sottocollo quindi prendendo la circonferenza del sottocollo dobbiamo avviare tante catenelle calcolando il multiplo di 11 catenelle io per il mio progetto ho avviato 154 catenelle quindi per chi vuole una taglia più grande deve aggiungere 11 catenelle 15 quindi 11, 11 11 11 per chi vuole invece una taglia più piccola deve togliere 11 catenelle ovviamente ok quindi credo che ho detto tutto e quindi possiamo iniziare con la lavorazione della maglia iniziare io ho fatto 154 catenelle e ho fatto un primo giro a maglia alta quindi ho fatto le le catenelle le 150 catenelle chiuso a cerchio e ho lavorato una maglia alta in ogni catenella quindi in tutto 154 catenelle lavoro su un multiplo di 11 catenelle allora adesso faccio 12-3 catenelle più 2 di separazione rientro nella stessa maglia lavoro una maglia alta una catenella di separazione salto una maglia vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta, maglia seguente maglia alta, maglia seguente maglia alta e lavoro 8 maglie alte quindi ho lavorato 3 4 5 6 7 8 una catenella di separazione salto una maglia vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta così una catenella di separazione salto una maglia vado nella maglia seguente e lavoro ancora otto maglie alte quindi una. due tre quattro cinque sei sette otto una catenella salto una maglia vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta 2 catenelle rientro nella stessa maglia e lavoro ancora una maglia alta una catenella di separazione e lavoro ancora 8 maglie alte devo lavorare cioè vado avanti fino ad ottenere 4 gruppi di 8 maglie alte e poi facciamo l'aumento allora qui abbiamo iniziato <coughs> scusate una maglia alta 2 catenelle una maglia alta quindi questa è la metà del primo aumento perché poi quando finiamo il giro andiamo qui lavoriamo una maglia alta 2 catenelle e chiudiamo qui nella terza maglia. Quindi questo è il primo aumento. Adesso vado avanti e continuo. Quindi adesso ho fatto una maglia alta: 2 catenelle, una maglia alta. Salto una maglia e lavoro 8 maglie alte. Poi catenella di separazione, salto una maglia e lavoro una maglia alta: 2 catenelle, una maglia alta. Quindi ripeto per quattro volte. 8 maglie alte ho lavorato per 4 volte 8 maglie alte separate da una catenella ho saltato una maglia e ho lavorato una maglia alta 2 catenelle una maglia alta quindi per 4 volte adesso facciamo l'aumento una catenella di separazione salto una maglia vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta 2 catenelle rientro lavoro ancora una maglia alta 2 catenelle rientro ancora nella stessa maglia e lavoro una maglia alta e questo è il secondo aumento adesso faccio una catenella e lavoro per tre volte 8 maglie alte quindi salto una maglia vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta maglia alta 2 3 4 5 6 7 8 una catenella salto una maglia vado nella maglia seguente il lavoro una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta una catenella e vado avanti fino ad ottenere tre gruppi di 3 maglie alte e quindi questa è la prima, la prima manica. La prima spalla quindi abbiamo fatto 4 volte 8 maglie alte e abbiamo fatto questo qui è il davanti: aumento, adesso 3 volte 8 maglie alte, dopodiché facciamo l'aumento 4 volte 8 maglie alte. Aumento e poi tre volte 8 maglie alte, separate sempre da una maglia alta. 2 catenelle, una maglia alta, saltando due maglie, cioè saltando una maglia di base. Allora vado avanti fino ad ottenere tre gruppi di 8 maglie alte, Ho lavorato 1-2-3 volte 8 maglie alte una catenella di separazione salto una maglia vado nella maglia seguente e faccio un aumento quindi una maglia alta 2 catenelle rientro nella stessa maglia e lavoro ancora una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta una catenella salto una maglia vado nella maglia seguente e lavoro 8 maglie alte quindi 2 3 4 5 6 7 8 una catenella salto una maglia maglia seguente una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta una catenella salto una maglia e lavoro 8 maglie alte quindi ripeto Abbiamo lavorato 4 gruppi di 8 maglie alte, 3 gruppi per la manica di 8 maglie alte, adesso lavoro 4 gruppi di 8 maglie alte e poi eh, faccio l'aumento e poi 3 gruppi di 8 maglie alte. Ci ritroviamo qui alla fine e facciamo l'ultimo aumento alla fine del giro quasi quindi faccio ho fatto le mie 8 maglie alte 2 4 6 8 una catenella di separazione adesso qui dove abbiamo iniziato rientro dove abbiamo la maglia alta quindi faccio una maglia alta 2 catenelle e chiudo nella terza catenella iniziale così con una maglia bassissima adesso vado qui dentro all'archetto delle due catenelle inizio con 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta rientro nell'archetto e lavora ancora 9 maglie alte quindi in tutto 10 maglie alte quindi sono 3 4 5 6 7 8, 9, 10: una catenella. Qui abbiamo 8 maglie alte. Adesso dobbiamo diminuire. Quindi salto la prima maglia e lavoro delle maglie alte in costa davanti. Vado sotto la maglia alta in questa maniera. Prendo il filo e lavoro la maglia alta. Maglia seguente, maglia alta in costa davanti. Maglia seguente, maglia alta. Maglia seguente, maglia alta. Lavoro in tutto 6 maglie alte perché salto la prima e l'ultima maglia. Quindi, 2, 4, 6. Una catenella di separazione. Vado qui dove abbiamo una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Vado nell'archetto e lavoro dieci maglie alte due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci una catenella ripeto le sei maglie alte quindi salto la prima maglia vado nella maglia seguente lavoro la maglia alta in costa davanti maglia seguente 2 maglia seguente 3 maglia seguente 4 maglia seguente 5 maglia seguente 6 una catenella di separazione e ripetiamo le 10 maglie alte nell'archetto delle due catenelle e andiamo avanti fino ad arrivare qui dove abbiamo l'aumento quindi arriviamo qui sono arrivata qui dove abbiamo l'angolo qui abbiamo una maglia alta 2 catenelle una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta lavorato le mie 6 maglie alte in costo davanti una catenella di separazione vado nel primo archetto e lavoro 10 maglie alte 2 3 4 5 6 7 8 9 10 prendo un po di filo vado nell'archetto seguente e lavoro 10 maglie alte quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 così 1 catenella vado qui dove abbiamo le 8 maglie alte e lavoro le 6 maglie alte in costa davanti quindi ho saltato la prima maglia 1 2 3 4 5 6 e di salto anche l'ultima una catenella vado qui nell'archetto delle due catenelle e lavoro 10 maglie alte 2 3 4 5 vado un pochino veloce 6 7 8 9 10 una catenella e andiamo avanti a lavorare le 6 maglie alte in costa davanti poi facciamo facciamo le sei maglie alte in costa davanti una catenella 10 maglie alte nell'archetto delle due catenelle catenella di separazione 6 maglie alte qui dove abbiamo le 8 maglie alte lavoriamo 6 maglie alte in costa davanti saltando la prima e l'ultima maglia andiamo nell'archetto qui dove abbiamo gli aumenti lavoriamo 10 maglie alte nel primo archetto e dopo lavoriamo ancora 10 maglie alte nel secondo archetto ok quindi andiamo avanti eh, per tutto il giro e eh, eh, ci ritroviamo alla fine del giro alla fine del giro quindi ho fatto le mie sei maglie alte in costa davanti una catenella adesso qui nell'ultimo archetto dove abbiamo gli angoli lavoriamo 10 maglie alte 2 3 4 5 6 7 8 9 10 chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima ecco adesso metto il mio lavoro e vi faccio vedere questa è la mia scollatura che all'incirca è un 20 20 centimetri ecco questa è la mia scollatura adesso andiamo avanti con il prossimo giro avviciniamo allora inizio con 3 catenelle 1 2 3 quindi 3 catenelle come sempre sono la prima maglia alta vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta adesso dobbiamo lavorare 10 maglie alte quindi lavoriamo una maglia alta su ogni maglia alta sono 4 5 6 7 8 9 10 una catenella Qui abbiamo sei maglie alte in costa davanti. Adesso saltiamo la prima maglia e l'ultima maglia e lavoriamo quattro maglie alte in costa davanti. Quindi, 1 2 3 4 Così. Una catenella Qui abbiamo le 10 maglie alte e lavoriamo una maglia alta in ogni maglia alta. Sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 una catenella abbiamo 6 maglie alte in corso davanti salto la prima maglia vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta, maglia seguente maglia alta, maglia seguente maglia alta una catenella e ripetiamo le 10 maglie alte qui dove abbiamo le 10 maglie alte vado avanti fino ad arrivare a qui dove abbiamo gli aumenti quindi vado avanti e ci ritroviamo qui così lavoriamo insieme qui dove abbiamo gli aumenti ora sono qui dove abbiamo gli aumenti vado nella prima maglia alta lavoro una maglia alta maglia alta nella maglia seguente fino ad arrivare a 10 maglie alte quindi 4 5 6 7 8 9 10 una catenella di separazione vado nel seco nel secondo gruppo delle 10 maglie alte e lavora ancora 10 maglie alte sulle 10 maglie alte sono 3 quattro cinque sei sette otto nove dieci quindi dobbiamo separare i due gruppi di dieci maglie alte con una catenella fatto le 10 maglie alte adesso faccio una catenella e qui lavoro le 4 maglie alte quindi salto la prima vado nella maglia seguente il lavoro la maglia alta 1 2 3 4 una catenella e vado avanti quindi ci troviamo alla fine del giro qui dove dobbiamo fare dobbiamo completare qui dove abbiamo gli aumenti ok mi raccomando quando lavorate qui gli angoli fate le prime 10 maglie alte e poi separate con una catenella andate nel secondo gruppo e lavorate le 10 maglie alte sulle 10 maglie alte sono arrivata quasi alla fine del giro allora ho lavorato le mie 4 maglie alte in costa davanti adesso devo finire qui le 10 maglie alte quindi l'angolo vado nella prima maglia lavoro la maglia alta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 una catenella di separazione vado a chiudere come sempre nella terza catenella con una maglia bassissima allora così adesso faccio una maglia bassissima in costa davanti quindi vado sotto la maglia alta prendo il filo Faccio una maglia bassissima 3 catenelle 1 2 3. Vado nella maglia seguente lavoro la maglia alta in costa davanti. Adesso dobbiamo lavorare le 10 maglie alte in costa davanti così. faccio l'ultima vediamo se sono 10 2 4 6 8 10 una catenella di separazione qui abbiamo quattro maglie alte in costa davanti salto sempre la prima vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta maglia seguente maglia alta quindi adesso abbiamo due maglie alte in costa davanti una catenella qui abbiamo 10 maglie alte e lavoriamo 10 maglie alte in costa davanti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 una catenella lavoriamo ancora le due maglie alte quindi salto la prima maglia alta vado nella maglia seguente lavoro la maglia alta in costa davanti 1 maglia seguente maglia alta in costa davanti quindi ho saltato la prima e l'ultima maglia una catenella 10 maglie alte in costa davanti quindi vado avanti e arrivo qui e vi faccio vedere qui cosa dobbiamo fare ho lavorato le 10 maglie alte in costa davanti 2 maglie alte in costa davanti qui abbiamo finito il motivo però abbiamo iniziato con 8 catenelle però nella lavorazione della maglia le, le maglie alte sono 10 allora, io ho lavorato metà angolo quindi ho fatto 10 maglie alte in costa davanti nelle 10 maglie alte. Faccio 2 catenelle di separazione: 1-2. Vado nel secondo archetto, diciamo nel secondo gruppo delle maglie alte. Quindi vado nella prima, lavoro la maglia alta in costa davanti, vado nella maglia seguente. 2 maglie seguente 3 maglie seguente 4 fino a 10 4 5 6 7 8 9 10 così quindi qui abbiamo fatto 2 catenelle di separazione adesso facciamo una catenella 2 maglie alte qui dove abbiamo le quattro maglie alte quindi salto la prima vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta maglia seguente maglia alta una catenella e lavoriamo le 10 maglie alte in corso davanti Abbiamo quattro maglie alte in costa davanti quindi salto la prima e l'ultima e lavoro due maglie alte in costa davanti. Qui dobbiamo dobbiamo lavorare una catenella di separazione fra un motivo e l'altro. Solo qui nell'angolo dobbiamo fare due catenelle di separazione fra i due motivi. Ok, quindi andiamo avanti e ci ritroviamo alla fine del giro. Arrivata alla fine del giro ho fatto le mie 8 eh, 10 maglie alte in costa davanti 2 catenelle e chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima adesso vado nella maglia seguente ecco faccio una maglia bassissima in costa davanti così 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta maglia seguente maglia alta maglia alta in costa davanti adesso lavoro 8 maglie alte in costa davanti quindi salto la prima e l'ultima maglia ok così una catenella vado qui dove abbiamo le due maglie alte quindi vado qui al centro delle due maglie alte e lavoro una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta adesso stiamo ripetendo quello che abbiamo fatto all'inizio quindi qui lavoriamo le 8 maglie alte in costa davanti e quello che abbiamo fatto qua una catenella di separazione e poi abbiamo lavorato una maglia alta 2 catenelle una maglia alta e quindi è quello stiamo ripetendo da qui una catenella vado qui nelle 10 maglie alte salto la prima maglia vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta maglia seguente maglia alta fino ad arrivare a 8 maglie alte in costa davanti una catenella e qui al centro delle due maglie alte lavoro una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta una catenella di separazione e qui nelle 10 maglie alte lavoro 8 maglie alte in costa davanti quindi salto la prima e l'ultima maglia e lavoro 8 maglie alte vado avanti così per tutto il giro quindi anche qui poi facciamo 8 maglie alte in costo davanti e qui nelle due nelle due catenelle lavoriamo una maglia alta 2 catenelle una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta ok allora arrivo qui e qui l'angolo lo facciamo insieme da qui dove abbiamo gli aumenti ho lavorato le mie 8 maglie alte in costo davanti una catenella qui nell'archetto delle due catenelle lavoro una maglia alta 2 catenelle rientro e lavora ancora una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta così una catenella e lavoro le otto maglie alte allora adesso dobbiamo andare avanti e come già detto prima stiamo ripetendo da qui, quindi quando noi facciamo le 10 maglie alte poi facciamo il secondo giro 10 maglie alte e poi iniziamo a fare ehm, le maglie alte in costa davanti quindi facciamo due volte 10 maglie alte il terzo giro facciamo eh, le 10 maglie alte in costa davanti e nel quarto giro iniziamo a lavorare le 8 maglie alte in costa davanti quindi Riprendiamo la lavorazione da qui fino ad arrivare ad ottenere due maglie alte e poi si ricomincia co con una maglia alta 2 catenelle, una maglia alta. Quindi la lavorazione è questa. Ora sono qui dove abbiamo gli aumenti. Ho fatto le mie 8 maglie alte in costa davanti. Adesso, qui nell'archetto, delle due catenelle, lavoro una maglia alta. 2 catenelle rientro maglia alta ancora 2 catenelle rientro maglia alta una catenella e continua a lavorare qui quindi abbiamo 10 maglie alte salto la prima maglia vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta maglia seguente maglia alta fino ad arrivare a otto maglie alte. Quindi 2 4 6 7 8. Quindi salto la prima e l'ultima, una catenella e qui lavoro una maglia alta dove abbiamo le due catenelle quindi vado al centro delle due catenelle una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta una catenella e così via ecco vi faccio vedere l'angolo come va lavorato quindi adesso riprendiamo la lavorazione da qui dopo che finiamo il giro dobbiamo lavorare 10 maglie alte nel primo archetto e 10 maglie alte nel secondo archetto dovete seguire questa lavorazione dopo quando fate 10 maglie alte ripetiamo ancora poi 10 maglie alte sulle 10 maglie alte e poi facciamo 10 maglie alte in costa davanti dopo che abbiamo fatto le 10 maglie alte in costa davanti si inizia a lavorare da qui. Quindi poi facciamo le otto maglie alte in costa davanti. 8 6 4 2. Quindi la lavorazione è molto facile, dobbiamo seguire questa, diciamo, questo, questo motivo qui. O dobbiamo poi dobbiamo proseguire qui. Adesso abbiamo fatto otto maglie alte nel prossimo giro faremo 6 maglie alte in costa davanti nel prossimo giro ancora saranno 4 maglie alte in costa davanti e nell'ultimo giro saranno 2 maglie alte in costa davanti ok quindi la lavorazione ripeto è molto facile e dobbiamo continuare fino ad arrivare alla chiusura per diciamo per le maniche quindi arriviamo fino a, fino agli scalfi Ok, quindi adesso io vado avanti e poi, eh, quando arrivo alla misura devo chiudere, poi eh, andiamo avanti insieme, Qua. allora, io sono arrivata alla mia misura. Vi dico oh, quanto sono andata avanti, dalla spalla fino al, allo scalfo, allora, misura, diciamo. 21 22 centimetri ed è largo il mio lavoro allora, da qui a qui metto bene 43 centimetri 42 43 allora io sono arrivata ho iniziato il mio giro sono arrivata qui quindi adesso sono pronta per chiudere dove abbiamo gli aumenti qui sono arrivata al giro dove abbiamo le 10 maglie alte in costa davanti e le 2 catenelle di separazione quindi adesso devo lavorare una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta allora prendo allora sono qui dove abbiamo le due maglie alte ho finito il motivo quindi ho finito con due maglie alte ho lavorato una maglia alta 2 catenelle una maglia alta una catenella di separazione salto la prima maglia vado nella maglia seguente quindi adesso devo lavorare 8 maglie alte in costa davanti 2 3 4 5 6, 7, 8, una catenella, vado qui nell'archetto delle due catenelle, entro e vado a prendere anche l'altra metà, quindi qui queste sono la parte delle falle, quindi prendo l'altra metà ed entro dentro l'archetto allora rifaccio bene perché 1 e 2 prendo le due metà quindi entro e lavoro una maglia alta 2 catenelle rientro prendo tutte e due archetti e lavoro una maglia alta una catenella e adesso lavoro questa parte sia il davanti o il dietro non è importanza perché sono uguali quindi continuo e lavoro le otto maglie alte in costa davanti così 3 4 5 6 7 8 una catenella e vado avanti fino ad arrivare qui dove abbiamo l'altro angolo e facciamo la stessa lavorazione che abbiamo fatto qui quindi entriamo dentro le due catenelle abbiamo l'archetto delle due catenelle prendiamo tutti e due gli archetti e lavoriamo Inseriamo l'uncinetto un e lavoriamo una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta e poi andiamo avanti a lavorare sempre a giro. Ok, quindi adesso andiamo avanti, cioè credo che non c'è bisogno che vi faccio vedere anche l'altra parte come chiudere. Quindi dopo che abbiamo chiuso le due parti lavoriamo sempre a giro fino ad arrivare alla misura desiderata se volete fare una maglia o un vestito decidete voi dopodiché ci troviamo per fare le maniche iniziamo a fare le maniche se l'apertura della manica vi risulta troppo larga per esempio eh, per la mia misura eh, eh, diciamo l'apertura della manica me è troppo larga e quindi a me non piace quindi prima di iniziare la lavorazione della manica io chiudo qui con l'ago e il filo quindi vado a cucire un pezzettino ovviamente prendo la misura giusta del mio giro del, del giro manica e chiudo quanti centimetri mi servono perché così è troppo larga e a me non piace ok quindi ripeto andiamo avanti dopo che abbiamo chiuso tutte e due le parti per l'apertura delle maniche andiamo avanti e poi ci ritroviamo per le maniche sono tornata per farvi vedere come dobbiamo lavorare qui dove abbiamo unito i due lati diciamo per le, per le persone un pochino meno esperte ecco allora ho finito il giro ho iniziato di nuovo il giro e adesso mi trovo qui dove abbiamo unito dove abbiamo fatto una maglia alta 2 catenelle una maglia alta quindi devo lavorare adesso le mie maglie alte in costa davanti 6 maglie alte quindi sono 4 5 6 una catenella allora qui dove abbiamo fatto la maglia alta 2 catenelle una maglia alta dobbiamo continuare il motivo quindi qui facciamo le 10 maglie alte 2 3 4 5 6 7 8 9 10 una catenella e andiamo avanti con la lavorazione ok ecco volevo farvi vedere solo questo come dobbiamo andare avanti dopo che abbiamo unito i due i due lati ora volevo dirvi anche se la lavorazione vi risulta un pochino stretta eh, diciamo adesso lavoriamo nella parte del seno quindi ho cambiato uncinetto io per esempio sto lavorando con l'uncinetto del numero 3 se la lavorazione mi risulta eh, diciamo se dovesse risultare stretta allora cambio e lavoro con l'uncinetto del 3 e mezzo oppure eh, eh, diciamo che eh, o cambio uncinetto oppure aumento le catenelle di separazione noi facciamo una catenella di separazione ad ogni motivo in ogni motivo c'è una catenella quindi invece di una magari ne faccio due però così il lavoro risulta poi un pochino troppo traforato a chi non piace eh, magari non piace troppo traforato allora cambiato uncinetto e eh, mezza misura più grande o viceversa se il lavoro vi risulta troppo largo allora eh, lavorate con l'uncinetto mezza misura più piccolo eh, se lavorate col 3 lavorate prendete l'uncinetto del due e mezzo insomma cambiate uncinetto o se vi risulta troppo stretto prendete l'uncinetto mezza misura più grande se vi risulta troppo largo allora per stringere prendete l'uncinetto mezza misura più piccolo volevo dirvi solo questo quindi adesso come ho detto prima andiamo avanti a lavorare sempre a giro eh, i nostri motivi e poi ci ritroviamo per le maniche qua allora io sono arrivata alla mia eh, diciamo alla mia misura la lunghezza della mia maglia sto per chiudere sto facendo un semplice bordino a maglia bassa quindi sto lavorando tutte le maglie a maglia bassa così un semplice bordino allora adesso che sono arrivata alla mia misura poi alla fine ho deciso di non fare le maniche quindi voglio lasciare le maniche in questa maniera però per chi vuole fare le maniche vi faccio vedere l'inizio in pratica è molto semplice perché dobbiamo riprendere la lavorazione quindi dobbiamo riprendere la lavorazione eh, dei ventaglietti chiamiamoli così allora qui è dove abbiamo chiuso prendo il filo e vado qui faccio 3 catenelle 1 2 3 più 2 di separazione allora in questo giro io ho finito che qui dove abbiamo le due maglie alte dobbiamo fare una maglia alta 2 catenelle una maglia alta quindi inizio da qui dove ho chiuso ho fatto 5 catenelle 3, 3 catenelle sono la prima maglia alta più 2 di separazione quindi rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia alta, una catenella. Qui continuo a lavorare le maglie alte in costa davanti. Qui abbiamo fatto 10 maglie alte in costa davanti, adesso devo lavorare 8 maglie alte quindi salto la prima e vado nella maglia seguente, lavoro la maglia alta in costa davanti maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta quindi lavoro 8 maglie alte 7 8 una catenella e qui dobbiamo lavorare quindi abbiamo finito il motivo devo lavorare una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta una catenella e continuo a lavorare le 8 maglie alte quindi salto la prima e l'ultima maglia ripeto la lavorazione è molto semplice quindi dobbiamo solo riprendere eh, i punti come li abbiamo lasciati e così potete continuare a fare la manica poi decidete voi se volete la manica lunga corta o a tre quarti Diciamo a vostra scelta come volete io invece la lascio in questa maniera Fa, farò solo un piccolo bordino a maglia bassa come sto facendo qui eh, nella maglia diciamo il, il bordo della maglia in pratica poi eh, nascondo tutti i fili e la maglia è finita ok quindi adesso la metto sul manichino vi faccio vedere come come viene indossata Intanto vi saluto, vi ringrazio e al prossimo video. Ciao, un bacione a tutti.